Ciao a tutti, allora in questo video come vedete qua scritto parlerò di come dividere delle linee mh, secondo una lunghezza lunghezza definita da noi oppure lunghezza che gliela facciamo calcolare direttamente a QGIS in questo caso se lo facciamo calcolare a QGIS è il caso in cui vogliamo che questi segmenti vengano divisi in parti uguali per esempio se questo segmento lo volessi dividere in 5 parti perfettamente uguali io dico a QGIS di calcolarmi la lunghezza e di dividermi secondo quella lunghezza. Se invece io volessi dividere secondo una lunghezza, naturalmente la lunghezza è calcolata lungo il percorso, ok? Secondo una lunghezza predefinita, basta che io scriva quel valore. Allora, questo, mh, questa suddivisione per lunghezza o per numero di parti uguali si fa con lo stesso algoritmo di QGIS che si chiama questo qua, dividi linee secondo lunghezza massima, viene detto, lunghezza massima perché? Perché nel caso in cui noi dividessimo secondo una lunghezza predefinita, non è detto che quella lunghezza sia un multiplo della lunghezza totale, quindi se non è un multiplo questo algoritmo dividerà ehm, l'intero percorso secondo il valore che noi indichiamo, ma l'ultimo tratto, non essendo un multiplo, lo farà certamente più corto rispetto alla lunghezza che abbiamo dato per questo l'algoritmo si chiama secondo lunghezza massima ok allora se questi segmenti qua sono due 1 e 1 2 questo è lungo circa 1300 metri questo circa 2 chilometri allora se questo lo vuol essere diviso in eh, entrambi divisi in parti uguali basta che qua io indichi non so voglio dividere 250 ogni 250 metri quindi questi due segmenti me li spezzetterà in segmenti lunghi 250 metri. Okay? L'ultimo pezzo, l'ultimo tratto, ripeto, è sicuramente minore o uguale di questo valore qua. È perfettamente uguale nel caso in cui la divisione sarebbe per in n parti uguali. Ma scrivendo direttamente noi qua il valore, è secondo la lunghezza massima. Se volessimo invece dividerlo in parti uguali, Siccome la lunghezza noi non la conosciamo inizialmente, allora adottiamo un trucco. Il trucco sta nel far calcolare questa lunghezza a QGIS. Per fargliela calcolare utilizziamo questo strumentino qua, questa iconcina, che si chiama sovrascrittura definita dei dati. Entriamo qua dentro, andiamo su modifica, vedete qua si apre il costruttore di string espressione, qua dentro andiamo eh, a scrivere un'espressione. Qual è l'espressione? La logica qual è? La logica è che QGIS deve andare a leggere la lunghezza di questo segmento. Se poi a me interessa dividerlo in due parti uguali, in cinque parti uguali, in dieci parti uguali, basta prendere la lunghezza e dividerla per il numero di parti. Quindi la lunghezza come si fa a calcolarla in QGIS? Si può calcolare come length lunghezza di cosa? della geometria, dollaro geometri diviso il numero di parti non so voglio divisa in due parti entrambi in due parti perfettamente in due parti parte che scrivo così lunghezza la geometria è diviso 2 se questo diviso in 20 parti diviso 20 ok questa è la logica da qua gli dico ok qua si spegne perché non viene più utilizzato questo valore fisso ma questo valore che è variabile varia al variare delle, delle delle feature qua sono due con due lunghezze diverse, le dividerà sempre in due parti entrambe, però, i due tratti sono di lunghezze differente. Esegui, l'ha fatto, l'ha messo qua, vedi, questo lo spengo, questo qua lo vado a tematizzare. Questo lo chiudo, apro la tematizzazione eh, linea. Mh, la faccio più spessa così. Eh, naturalmente gli dico di categorizzarlo e categorizzarlo secondo l'Id, ok. Classifica ed ecco qua, questa divisa qua, divisa qua, div ho detto divide in due parti, questa divisione perfettamente in due parti, vedete? Molto semplice, però ripeto, occorre conoscere bene gli, gli strumenti presenti in QGIS e soprattutto il fatto che hanno introdotto in quasi tutti gli algoritmi la sovrascrittura dei finiti dei dati che dà a QGIS una marcia in più rispetto a tutti gli altri software. Bene, con questo io ho finito, se eh, il video vi è piaciuto mettete un like, se vi interessano altri contenuti seguitemi, quindi iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!